Grazie Presidente. Ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questa, a questa proposta di integrazione di un regolamento del trasporto scolastico che, piaccia o no, sia accettato o no, è il primo regolamento che questa amministrazione ha approvato appunto, più o meno un anno fa, e Roma Capitale. Mancava di questo regolamento. Eh, era un dovere dare ai cittadini un qualcosa che rendesse veramente omogeneo il servizio che è vero, come ho sentito nella precedente eh, assemblea, eh, è un servizio appunto che Roma Capitale ha sempre dato, ma in alcuni casi un servizio che ha creato disparità di trattamento in alcuni eh, soggetti, in alcuni municipi. Noi abbiamo cercato di rendere omogeneo il tutto, abbiamo cercato anche di creare le condizioni perché non si incorresse in un danno erariale, dal momento che ehm, a inizio di anno alcuni e per cor nel corso di tutto l'anno i vettori viaggiavano, viaggiavano vuoti rischiavano di viaggiare vuoti quindi siamo intervenuti a correggere questa anomalia, quindi con il tentativo anche riuscito, devo dire, di, dare un, eh, di accontentare, di rispondere alle richieste del, degli utenti. Eh, io voglio ancora ricordare, l'ho detto nell'altra riunione, lo, lo ripeto oggi, che le norme a cui noi facciamo riferimento, Roma Capitale fa riferimento, è una eh, decreto ministeriale del 1975 e una legge regionale del 1992, quindi delle norme, una legge sicuramente molto vecchia che non ehm, emanate in un momento in cui le situazioni erano sicuramente diverse da quelle che sono oggi. E proprio in virtù di questo e del monitoraggio che noi abbiamo fatto, lo ripeto, eh, un monitoraggio fatto all'indomani dell'entrata in vigore del regolamento perché siamo consapevoli del fatto che un regolamento non può andare a, ad analizzare tutte le situazioni che invece possono emergere nel corso della, ehm, come dire, della pratica, no? dell'attuazione di un regolamento stesso e proprio in virtù di questo, e interpretando anche in maniera puntuale, adeguata, completa e attenta quelle che sono le norme stabilite sia dal decreto ministeriale sia dalla legge regionale, abbiamo ritenuto di dover intervenire, perché, ripeto, non esiste un regolamento perfetto, ma esiste sempre un qualcosa di perfettibile. Il perfettibile si raggiunge man mano. Nulla vieta che fra un anno, fra sei mesi, quando andremo a verificare sul campo l'applicazione di questo regolamento, si possa intervenire a fare altri correttivi. Devo dire che abbiamo avuto quasi una sorta di lungimiranza nel momento in cui abbiamo deciso di proporre l'istituzione di due commissioni permanenti che hanno proprio il compito di andare ad analizzare le, eh, le, le situazioni che possano intervenire. Siamo stati lungimiranti nei confronti anche di quella sentenza che il collega dell'opposizione ha voluto richiamare, datata 31 di dicembre, con la quale si stabilisce che anche le scuole paritarie debbano, laddove vengano segnalate appunto eh, situazioni anomale, anche lì si deve intervenire. Quindi noi con, questa, eh, con queste commissioni permanenti, una delle due specificatamente dedicata alla, alla disabilità perché la disabilità è un qualcosa a cui Roma Capitale è molto attenta, lo è oggi come lo era ieri ed è inutile che io ripropongo qui le riflessioni fatte nell'altra nell riunione quindi eh, con, queste, con queste commissioni noi veramente andremo ad analizzare in maniera omogenea su tutto il territorio di Roma Capitale su tutti i 15 municipi quelle che sono le anomalie che possono essere portate all'evidenza e che saranno sicuramente trattate e monitorate. Devo nonostante tutto e concludo ringraziare il consigliere dell'opposizione perché abbiamo ci ha suggerito in corso di commissione di inserire la figura dello psicologo all'interno della commissione permanente per la disabilità ed è stato un contributo veramente importante di cui abbiamo preso coscienza e quindi ringrazio, ripeto, per questo suggerimento. Concludo, ci sarebbe molto da dire sul, su questa questione, però il tempo stringe, quindi voto positivo, ma da domani già continueremo il monitoraggio. Grazie.